Asia Nuccetelli ricomincia da capo, la clamorosa confessione. Asia Nuccetelli pronta ad un nuovo inizio: lo sfogo sui social. Ha raggiunto la popolarità grazie alla sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello VIP, il reality condotto da Ilari Blasi e dedicato ai personaggi televisivi nostrani. Asia Nuccetelli la figlia di Antonella Mosetti, è una dei protagonisti dello showbiz più criticate di sempre. Prima per la sua presunta cotta per l'extronista di uomini e donne, Andrea Damante, infatuazione mai confermata dalla Nucetelli, e poi per i troppi ritocchini al suo corpo e al viso. Asia Nucetelli non ci sta e decide di partire da zero, lasciando di stucco i suoi fan. Io sono un cuore, che batte forte e un giorno smetterà di farlo. Un cuore ansioso, un cuore ferito dalle troppe prove della vita, un cuore felice. Scrive la figlia di Antonella Mosetti, avuta durante il suo primo matrimonio poco dopo la fine di Nonella Rai. Asia Nuccetelli si racconta su social. Appare sempre più vulnerabile Asia Nuccetelli che si commuove sul web negli scorsi giorni, mentre dedica un post alla sua migliore amica che da anni la supporta. Qualche ora fa, lex protagonista del grande fratello Vip ha stupito tutti i suoi followers con uno strano post su social. Ciao sono Asia ho 21 anni e, e una vita turbolenta alle spalle. Una vita che mi ha illuso. E, ci siamo abituati a soffermarci sulle copertine, non rendendoci conto che le copertine attira il lettore ma se non si legge il dentro non si potrà mai sapere. E, ci siamo abituati a giudicare stupidi e troie o pazzi chi nella vita fa scelte diverse dalle nostre. Perché? Sapete qual è la vittoria? Il cambiamento. Ho cambiato tutto di me. Sia fuori che dentro, ho sentito la necessità ma soprattutto il coraggio di cambiare. Asia Nuccetelli per la prima volta si mette a nudo e si racconta. Spesso, il popolo del web, si dimentica che dietro un profilo virtuale si nasconde una persona vera, in carne ed ossa.